Abbiamo il piacere di ospitare per un'intervista il professor Gabriele Antonini, urologo, andrologo del Dipartimento di Urologia del Policlinico Umberto I, Università Sapienza di Roma per parlare di una tecnica mini-invasiva per l'impianto di protesi idrauliche all'organo sessuale maschile che migliorano l'attività sessuale dei pazienti con disfunzione erettile. Eh, avremo poi la possibilità di un collegamento via Skype con il dottor Paul Perito, uno dei più importanti chirurghi andrologi degli Stati Uniti, con, a, a cui faremo alcune domande. Intanto però con il professor Antonini entriamo dentro questa tecnica e vediamo su quali patologie eh, si applica e, ci spiega un po' come, come funziona Sì, innanzitutto grazie per l'invito è un piacere essere qui con voi eh, le patologie fondamentali che generano una disfunzione erettile nell'uomo sono le, le patologie che interessano le arterie fondamentalmente quindi la pressione alta, l'uso di antipertensivi il diabete mellito tutte quelle condizioni ipercolesterolemia aumento dei trigliceridi che fanno parte di, della cosiddetta sindrome metabolica i dispositivi protesici, io non li chiamerei protesici, chiamerei dei dispositivi tra idraulici che servono a eh, ripristinare l'erezione nell'uomo affetto da questo tipo di patologie, eh, sono praticamente dei cilindri che vengono inseriti all'interno dei corpi cavernosi. Sono dei cilindri gonfiabili e la tecnica messa a punto dal professor Perito negli Stati Uniti permette di inserire questi cilindri con un approccio mini-invasivo. Un, un piccolo taglio alla base del pene di circa eh, 2 cm permette di inserire i cilindri, la pompa che gonfia i cilindri e il serbatoio che serve ad alimentare il sistema. Professore, perché in Italia si effettuano ancora così pochi interventi di questo tipo? Diciamo che in Italia si effettuano attualmente all'anno circa 300-350 impianti di dispositivi idraulici all'interno del pene. Purtroppo è ancora una tecnica misconosciuta. La maggior parte degli uomini affetti da disfunzione rettile non è a conoscenza di questo tipo di soluzione e questo non permette, oltre ai costi un pochino elevati di dispositivi protesici, di effettuare un maggior numero di interventi. Bene, adesso abbiamo in collegamento via, via Skype il professor Perito, al cui eh, rivolgeremo al, alcune domande. La prima domanda è: quali sono i benefici di questa chirurgia mini-invasiva? What we're trying to do with the minimally invasive implant is make... Quello che proviamo a fare con la chirurgia tecnica mini-invasiva per l'impianto di protesi del pene è creare un impianto penico semplice e simile alle protesi al seno. È un lavoro che va avanti con pochi step, non è invasivo e riusciamo a far riprendere un'attività sessuale piuttosto velocemente. Chiaramente questo ha un effetto positivo anche sulla procedura. Per esempio, le donne che si rifanno il seno, quando escono, sono poi orgogliose di mostrare il nuovo aspetto. Gli uomini, prima di sottoporsi a un impianto penico, hanno dolori per 6-8 settimane. I testicoli si gonfiano, lo scroto diventa piccolo e scomodo, ma dopo l'intervento ritornano all'attività sessuale abbastanza velocemente. Chi è il paziente tipico e che cosa chiede al chirurgo? Non c'è un paziente tipo. Secondo voi che età hanno i miei pazienti più giovani? Ho operato persone di 21 anni e di 92 anni. Non c'è un paziente comune. Ma il problema più comune, quando vengono nel mio studio, è una cosa che viene chiamata perdita. È un difetto conosciuto dai chirurghi plastici, provocato dal diabete e da problemi vascolari. Il sangue non affluisce bene e nonostante si prenda il Viagra o si facciano le punture sul pene, al momento della penetrazione questo si affloscia. E questo il problema più comune dei miei pazienti. Cosa può fare la tecnologia di questo tipo di impianti e cosa ci potrà permettere di fare tra 10-20 anni? So dove vuole arrivare con questa domanda. Vorrebbe una protesi al pene con un bottone inserito nel corpo e basta schiacciarlo e il pene sale velocemente. Il problema con le protesi idrauliche interne è la sorgente di energia con cui queste lavorano per agire sull'organo sessuale. Un giorno potremmo avere un microprocessore collegato alla pompa, ma oggi tutto parte dal cervello, proprio dal cervello. In questo settore abbiamo visto grandi cambiamenti. Questo tipo di protesi che usiamo ha una longevità superiore ad altre protesi come quelle all'anca, al ginocchio o alla spalla, con grande soddisfazione dei pazienti operati. Sarebbe bello un giorno che bastasse un segnale vocale per attivare il meccanismo, ma al momento ciò che abbiamo realizzato può essere considerato superiore a qualsiasi altro tipo di impianto. L'ultima domanda che le faccio è perché gli uomini che hanno problemi sessuali preferiscono i farmaci alle protesi, mentre invece dovrebbero insomma, preferire questo tipo di, di impianti chirurgici? Questa è la domanda che spaventa ogni singolo uomo. E' quello che si chiede ogni paziente con disfunzione rettile che vede accorciare la lunghezza del proprio pene. You più il tempo passa, più ci si rende conto dell'accorciamento dell'organo, fino ad arrivare da mezzo centimetro a cinque centimetri. Cinque centimetri per un pene sono come 30 piedi per una barca. C'è una grande perdita, quindi in termini di lunghezza del pene. Quello che riesce a fare la protesi è di fermare questo processo d'accorciamento. E ci sono studi recenti che, se si usa la protesi idraulica 10 minuti la mattina, 10 minuti la sera, l'organo sessuale riesce a recuperare uno o due pollici. Questo metterà fine alla terapia. Quindi, per prima cosa, si deve interrompere l'accorciamento del pene. E il principale vantaggio di impiantare una protesi è proprio evitare che il pene si accorci. Ok, perfetto. Thank you very much. Grazie professor Perito per aver partecipato e ringraziamo anche il professor Antonini che è stato qui con noi, nostro ospite. Grazie a voi per l'invito.